E' importante che stiano nei social network perché i cittadini sono lì. Significa non solo ascoltare i cittadini ma dare delle risposte. Significa coinvolgerli nel fare delle scelte, nel prendere delle decisioni, nel valutare le decisioni prese, significa anche chiedere indicazioni su quali nuovi servizi possono essere erogati ma soprattutto significa dare una risposta. La cosa più sbagliata che può fare una pubblica amministrazione sui social network è creare un'attesa, coinvolgere dei cittadini, proporgli di dare un contributo alla gestione del governo del territorio delle città e poi non fare nulla. Fino a quando le pubbliche amministrazioni saranno sbarrati gli accessi a facebook e agli altri social media io penso che sarà difficile per un funzionario pubblico imparare a usare questi strumenti anche per il proprio lavoro quindi un po si deve eh, liberare la pubblica amministrazione da questa eh, strana punizione cambiano gli orari di lavoro probabilmente cambia anche il modo di, di, di lavorare eh, sicuramente serve una mentalità diversa ma d'altra parte eh, questo lo vediamo anche già dentro la pubblica amministrazione, ci sono funzionari pubblici che, che di loro iniziativa hanno avviato delle dell attività di dialogo con i cittadini e non è che le fanno durante gli orari di lavoro, le fanno quando c'è dialogo e interazione. Per chi è interessato a scaricare il VadeMecum sulle linee guida per l'uso della PA20 dei social network, l'indirizzo è igov.formez.it.